Lì, no, a parte diciamo, la segheria c'erano diciamo, dei contadini che facevano degli cereali, fermavano il grano feroceno, o poi fagioli di vario tipo, patate, eccetera. C'era uno scambio tra questi paesi con per esempio vi portavano l'olio perché non cera prendevano i fagioli quello una serie di cose che erano interessanti. Ma, ma eh, erano in relazione di più con Serra o con Stilo Bivongi? No, sia con Pazzano con Stilo Bivongi, c'era un sacco di gente, sia di Stilo, sia di Pazzano che di Bivongi che, che andava veniva, il commercio così, e altri lavoravano, allora c'era anche la, a due passi la famosa Acqua di Mangiatorella che erano due fontanelle, che, beh, quella era veramente l'acqua, l'acqua diciamo eccezionale, perché no. diciamo va benissimo sia i reni che, che diciamo all'intestino. Successivamente quando l'hanno, adesso sono poste che vanno a fondo in sacca di dicono che dimosorella, ma io d'accordo però no. non è più quella, quella naturale vera sì, Io penso che quella niente meno può arrivare perfino dalla. Uh, dalla e va il mare, perché le ipotesi arrivano fino a 700-800 metri sotto, sì. e quella zona lì avrà un'altezza di 600-700 metri per livello del mare, per cui qualcuno oh, dice me. potrebbe esserci anche l'acqua, che fisse che fa una vena così, non so, una, un geologo eh, che, che un non esperto. è accattato la, la verticità, però la gente dice queste cose, io non... Beh, mettere la mano sul posto. ci sono ehm. i chimici comunque che sì, controllano così praticamente Ferdinandea è praticamente morta dopo o cosa. più o meno verso che periodo ha iniziato a essere abbandonata. Dal da cosa all'alluvione in effetti e poi come dicevo verso il 52 53 tutta quella gente che era anche che veniva dall'Alta Italia da Domodossi quello che guidava la quelle, quel camion, no? era di Domodossi, si chiamava Rampino aveva tre ragazze, e femmine e, e due, due, due ragazzini una era della mia stessa età con quella passavamo il tempo al giorno a chiacchierare poi mi hanno attribuito che ero fidanzato con una sorella che si chiamava Rita io non, non ci stavo diciamo niente avevo 8-10 anni me. Quindi... It. Ho capito, ho saputo poi che sono trasferiti al loro paese, poi di là sono scontati praticamente, quindi non abbiamo capito.